qui sul canale oggi facciamo la prova in pesca di un nuovo kayak andiamo insieme all'amico Gennaro a provare il big mama triken 330 e facciamo anche una comparazione con il mio kayak che è un hobby compass ecco facciamo una prova in mare un uscita in mare poi seguiranno magari anche delle prove in, in lago in fiume ecco per capire anche, anche un po i pro e i contro di questi due scafi. Eh, Gennaro è un novizio in questo settore e per cui dopo sentiremo anche quelle che sono le sue impressioni, sul, anche le sensazioni ecco, che ha provato per eh, l'utilizzo di questo nuovo mezzo di eh, navigazione per lui. Dai andiamo in pesca e cerchiamo di divertirci, magari di fare anche qualche bella cattura. La giornata è spettacolare, venite con me in questo video. anche il nostro amico Gianmarchino, anche lui al battesimo con il suo Outback il nostro amico Gennaro ha approntato il suo kayak già con un eco scandaglio quindi è già pronto ecco, per, per la pesca c'è di serie ci sono dei portacanne che sono anche questi qua indispensabili e il Triken 330 che è un po' il figlio minore del triken più grande e più ampio è dotato di un sistema a pedali con ledica eh, quindi in questa sessione di pesca facciamo anche una prova per questo sistema di, di pedali che è diverso dal mio che sul sul compass utilizzano le nostre care amiche pinneffe La prima cosa da fare ovviamente è abbassare il timore, si prende la pagaia e si fa qualche metro per andare avanti, poi usciti ecco di quel metro, metro e mezzo d'acqua, posa la bagaia e prendi abbassi i pedali. Ora tocca a me. un momento sempre emozionante il kayak in acqua è sempre un'emozione e poi il posto è veramente spettacolare merita andiamo ragazzi pochi metri ho messo le pinnette e si inizia a navigare. È sempre una grande emozione, uno spettacolo. E Marco già è a largo. Oh, non ti prendo, eh. Vedi che viaggi, stai viaggiando. I primi consigli ecco che mi sa di dare a Gennaro, che è le sue prime esperienze. La prima cosa deve eh, trovare la posizione ideale per il sediolino rispetto ai pedali in modo che mh, gli facilita anche a prendere qualcosa dal lato posteriore o dal gavone anteriore e poi si sistemano le, mh, le dimensioni, eh, diciamo, in lunghezza, lungo il binario, del, diciamo, la, la, la posizione dei portacanne e del dell'ecoscandaglio. Deve essere una posizione, diciamo, ergonomica che ti permette eh, senza fare spostamenti in avanti e indietro sul, sul sediolino ma di arrivarci tranquillamente con le mani. Come può essere eh, toccare l'ego per eh, muovere e fare qualche setup sul, ego scandaglio, oppure allungarsi leggermente la mano per prendere la canna dal portacanna. Deve essere tutto a portata di mano. Ora invece siamo in pesca che okay, dovrebbe essere il nostro obiettivo principale di questa giornata e ho portato due canne per eh, provare a seppie una con un piombo che faccio scendere sul fondale e l'altra la uso al lancio classico edging e vediamo se rispondono anzi vi confermo che c'è stata già una risposta una piccola seppiolina ci è venuta a far visita eccola qua ve la faccio vedere e poi vi spiego anche l'attrezzatura che ho portato con me oggi una piccola seppiolina per iniziare va va più che bene eccola qua una piccola seppiolina questa è un po la selezione dei dieci che ho portato oggi visti per colori, dimensioni, grammatura. Ogni posto ha le sue regole in base alle condizioni meteo marine, soprattutto il sole, condizioni di nuvole. In base a questo scegliamo le nostre esche. Già sul canale ci sono dei tutorial che ho realizzato in merito a all leggi, alla pesca della seppia in genere e anche del calamaro, date di un'occhiata, questa è la montatura su cui ho avuto lo strike come vi dicevo prima, c'è un piombo sulla lenza, poi c'è un terminale di 50 cm più o meno e gli ho messo l'artificiale la, senza nessun altro piombo ulteriore oltre a quello che è già previsto sull'artificiale, in questo modo mettiamo più, eh, ecco un movimento, possibilità di movimento all'esca. Quest'esca ha anche un rattling interno, a volte funziona, a volte funziona meno, ma comunque ha sempre la, la sua valenza. L'altra canna invece ce l'ho sull'altra cannetta più lunga, classica da edging. Questa qua la tengo proprio sotto la barca, in questo caso sotto al kayak, la faccio scendere a piombo. Una volta che l'esca e il piombo hanno toccato a terra, me ne accorgo perché non esce più filo dal mulinello, ovviamente. Gli do ancora un paio di metri e poi metto la canna nel portacamino. Ogni tanto gli do un colpetto verso l'alto per dargli un po' di vita e per capire se c'è o meno la seppia. Siamo sui 18-20 metri, quindi in questo caso qua 20-30 grammi di piombo possono bastare. Gli do ancora un altro metro e vediamo se riusciamo a prendere un'altra seppiolina. Dai. In merito all'azione di pesca, penso che ormai un po' tutti abbiamo capito come si pescano queste seppie, non c'è bisogno di essere così tecnici, molte volte basta fare arrivare la nostra esca artificiale nella zona dove ci sono le seppie, solitamente in prossimità del fondo, e la seppia si aggancia. Quindi in questo caso dobbiamo avere sempre il controllo della della nostra lenza artificiale in acqua eh, quindi non dobbiamo mettere la lenza in bando ma sempre in tensione ogni tanto gli diamo un colpettino per dar vita al nostro artificiale nel frattempo vediamo anche se si è agganciata la seppia. io nella mia uscita di pesca oggi ho due canne una con uh, un piombo da 20 30 grammi in base, in ba in base anche al fondale dove mi trovo della presenza di corrente soprattutto e un'altra invece ho eh, leggi eh, soltanto con un piccolo piombetto sul, sul, sulla testa. Quindi in questo caso utilizzo due canne, una diciamo un po' più ignorante che la tengo nel portacanne, ogni tanto la muovo, e invece una che la uso per pescare a etching classico, anche a lancio. Eh questa è una è da ingorniciare! È una cattura da ingorniciare Grande il nostro Jenny. Al battesimo del kayak. Anche scappottato. E chi se lo sarebbe mai immaginato, eh, Gennà? No? <ride> Grandioso. Facci vedere questa bella seppiolina. Piccolina ma c'è. Grande. Grande. Allora, quando le condizioni lo necessitano in qualche modo, ci troviamo in ecco, assenza di vento, poco scarroccio, possiamo utilizzare eh, il kayak, che sia a pedale, a pagaia, ma anche la barca, il belli, ecco, qualsiasi mezzo su cui ci troviamo, per fare una leggera traina alla, alla seppia. Anche la traina alla seppia, ovviamente con tempi e modi giusti, porta dei risultati per cui adesso mi faccio una una scandagliata di questa zona in modo da fare più acqua perché ecco il vento e la corrente sono un po diminuiti e quindi utilizzo eh, il kayak e i pedali in questo caso per eh, coprire più più spazio e vedere se c'è qualche seppe in attività in questa zona io utilizzo i pedali dovrebbe esserci un'altra seppiolina vediamo se riusciamo a portarla a Guadino presa parecchio lontano ho cambiato esca, ho cambiato colore ho messo un rosso acceso e subito ha risposto primo lancio un zuriken vediamo se riusciamo a portare l'agguadino che non è mai semplice è scontato ah, si è staccata qua sotto proprio Vediamo se si è ributtata. Penso che dovrebbe essere lei perché sento lo stesso peso. Vediamo se siamo fortunati. Ho preso e ho perso seppie anche 4-5 volte. quindi Dopo la delusione ecco, che c'è nel vederla arrivare sotto al guardino e perderla di solito ho sempre quella grande sensazione ecco, di di sicurezza che se la seppia non si è punta in modo forte ritorna e vediamo se siamo fortunati questa volta ah, vediamo vediamo vediamo potrebbe essere lei come potrebbe essere un'altra seppiolina diversa la sorellina mi sembra che quella là era leggermente più grande, però lo sapete, sono sempre i pesci più grandi che si perdono, per cui, va bene, accontentiamoci di questa, accontentiamoci di questa, ve la faccio vedere subito, ecco, eccola qua, questa è la seppiolina, e questa è l'esca surigen, e anche Rattling Eccola qui la seppiolina, ci è venuta a fare compagnia, ci fa molto molto piacere, eccola qua, una bella seppiotta, con lo tsuriken, la mettiamo dentro al nostro cassettino, e sono tre, daieee, sta passando anche una bella pattuglia dei carabinieri e vediamo un po' come si comporta il Trican su per quanto riguarda ecco questa onda che genera è generata dalla barca vediamo come si comporta anche se non dovrebbe esserci problemi però giusto per farvi rendere conto è una bella onda eh è una bella onda sì sì, <ride> paura eh, però ovviamente Gennaro, da navigatore esperto, si è messo di, di prua, ha tagliato l'onda a 35-40 gradi e il problema è stato risolto in un batter d'occhio, grande Jenny. Oggi è l'occasione, in questa nostra pescata, anche di provare un po' gli scafi. E il nostro Gianmarco ha cioè, il nuovo Outback. Ciao a tutti. Che viaggia, eh. Facci vedere come viaggia, dai. <ride> con, ecco, io ho il motore e le pinne, e Gianmarco mi tiene in testa solo con le pinne. L'Outback è uno scafo grandioso. Davvero secondo me è un, un equilibrio ottimale per chi pratica la, la pesca dal kayak e sia per la pesca in mare, eh, ma anche per i grandi laghi. Io ho il mio motore che mi dà un po' di supporto. Sì, C ho anche io delle marcature. Ora siamo sui 16-17 metri, andiamo ai limiti della boa e ci facciamo tutta questa scar scarrocciata qui a seppie. Proviamo in questa zona che era una buona zona, Però abbiamo fatto qualche seppie anche prima. Vedere. No, si è mollata su questa, è venuta su questa. Vediamo se siamo fortunati sull'altra cannetta. Chissà se è la stessa seppia o è un'altra. E se è mollata anche questa, ecco giù da dovrebbe essere una bella seppiolina. Troppo. Mi si sono accavallate le gambe è difficilmente riuscito a salirla. È una bella seppia, penso. Spero. Ne ho perse troppe stamattina, se perdo pure questa veramente mi, mi sento male messo sia una seppia, perché non è detto. Perché è un polipone! È un polipone! Perché è un polipone! Mamma, che bello! Mamma, che bello! Che spettacolo! Mamma, che bel polipo! Bellissimo! Due! Due polipi! Due polipi! Incredibile! Incredibile! Ma vero! Due polipi! Su una dotanara! Grande Zurigen! Due polipi! Che spettacolo! Che spettacolo! Mamma mia! Eh, due polipi è veramente una questione di fortuna, penso! Due polipi, bellissimi. Vi faccio vedere, sono due. Questo è l'altro. Ah, dopo la cattura dei polpetti, dei bei polpi, vi faccio vedere di nuovo, li ho messi dentro la cassetta, ma stanno per uscire. Eccolo, mannaggia. Facciamo retrofront anche perché si è fatto un certo orario e per il momento la pescata finisce qua, ora rientriamo alla base. Siamo giunti quasi a riva, questa è la zona, la bellissima zona dove abbiamo fatto il baro stamattina e dove torneremo arriva ora dai pedali con l'ausilio del motore ora fermo il motore lo alzo metti i waters e i calzari alzo le pinnette prendo la pagaia e mi avvicino alla riva ecco le pinnette su ecco la pagaia timone su e andiamo a riva faccio una veloce prova del triken eh però devo dire la verità mi aspettavo più pesante io non l'ho trovato l'altro non ti trovo per te da sopra si vede capito come si fa chi in tutto... okay, acqua Facciamo questa prova del triken. ok Allora, diceva Gennaro, ricordiamoci di mettere l'elica perpendicolare. Usciamo un attimo fuori. Abbassiamo il timone. e poi facciamo l'azione più delicata abbassiamo l'elica ovviamente deve essere perpendicolare al foro e poi gli mettiamo il ganciato che si sembra di, di pedale serviamo si molloni la mia prima pedalata Comodo? si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, la spinta ci sta. facciamo un una prova di mirata, La prova di virata serve soprattutto negli spazi eh, stretti, come può essere il fiume, il lago, le cave, soprattutto per chi pesca a basso. Okay. La seduta è abbastanza comoda, sì, la seduta è abbastanza comoda, mi sento leggermente più alto. Ovviamente faccio un paragone con il mio cane. Però a bordo sono abbastanza sicuro. Faccio una prova a mettermi in piedi, in questo caso. Il entra a poca poca acqua Ovviamente oggi in condizioni di mare spettacolarmente calmo Però bisogna fare delle altre prove Io riesco in piedi Abbastanza comodo Timone in posizione ergonomica sì. questo è un portacam un altro portacam e l'eco qui c'è il sistema per la batteria e sotto c'è uno scasso che arriva alla sonda trasduttore dell'eco qui c'è la pagaia e qui dietro c'è ancora un vano per mettere gli oggetti un altro portacam da incasso e uno a sinistra trigger 330 ora alzo pedali lelica dell'età anche in questo caso poi gli metto sul cartino amici di planet spin la pescata uscita in pesca ecco finisce qua ho fatto un primo test del trigger 330 e ovviamente Servono ancora altre ore di pesca, altre prove per eh, ecco, dare anche delle opinioni personali. Per il momento vi ringrazio per la visione di questo video, se vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale per restare aggiornati con i prossimi inserimenti e come sempre un saluto a tutti gli amici di Planet Steam. Ciao ragazzi!